Vaffanculo, Pantegana! Cos'è quella Leo? roba? Leo adesso... Ah! Ah! Leo adesso mi spieghi Fermatemi! Con quella fisica Che cazzo sta succedendo? Colpa di Davide cioè, diavolo... Cos'è sta roba? No. Ciao Babbo Natale Mi puoi regalare un gioco per la Nintendo? No Vaffanculo Babbo Natale 7 E ho 18 corone. Io 9 ne ho 31. Io sì. Andrea sì. Marco mi aveva raccontato di una sua esperienza in questa mappa e quei que rinoceronti erano strabaggiati, stra stronzi. Da beccare. E... Ma vedi che c'è la mamma Trota però. La Lei mamma ti... batrota ma Mi ho dimenticato un pezzo no, del... sta... Dio sta... porco, porco Dio, bastardi, non ce del cazzo. Levatevi dai coglioni! Dio porco. No. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ah! No, no, no, bovo? No, no, bovo. no, No, no, no! No, No! No! No! Siamo morti per ultimo. Perché non vi abbandonato di nuovo? No! 3 di su questo la gola. non sono ah, sono tra... vivo! Ah! ah! Avete la mamma puttana. Ah! Arrivo! Ah! Arrivo! Allora. Sono, sono vivo! Sono vivo! Cosa, Cosa stai facendo? Sono, <ride> sono sopravvissuto eh. Sono sopravvissuto Sono sopravvisato! Sono ma no. graba, tua madre! Basta! Uno, due. E coglioni! Ah, eh, ce l'ho pure su di me. Si. Si deve levare dai coglioni! Pocodrillo, oh, eh. BASTA GREPTAME! <ride> ah! Sono stato ah! siccurato. No! Buruba, eh. ammazza quelli d'oro, per favore. Vinci! Non devono vincere quei due froci, ok? Eh, sono alleati loro ora confidiamo tutti nel coccodrillo vai coccodrillo vai coccodrillo sei il più forte di tutti il tuo verso è il più bello non No, coccodrillo oh! no. quel coccodrillo è de in delusione ma mm, salta non voglio vederlo l'ora di figli di puttana ma è la mamma trota Ok, gente, si va in tryharding mod! Ah! Sei vivo? No. no, guarda, sono... ...morto. Ho vinto! No. Pussy! Hai la mamma Pussy! Sono fuori! NOOOOO! No! Fanculo! Testo gioco di merda Ma, panculo, Pantegana! Cos'è quella roba? Ah! Ah! Leo adesso mi spiego Con quella fisica! Che cazzo sta succedendo? Colpa di Davide. Cioè, di... Cos'è sta roba? Davide. Ehi atta! Mia il polipetto.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 io! Adesso sì. tutti sono a tante galla Tutti, tutti, Eeeh! Ah! Per... E eh, basta! E eh, pure il fuoco, vaffanculo Allora! No! Bastardo, so cosa vuoi fare No No, le sede! Aiuto, aiuto! Ah! Ah, Mi lancerò! le sega con un botto di distanza ma